Il colpo di fulmine è uno di quegli argomenti che da sempre nella narrativa rosa in qualche modo eh, riempono le pagine eh, de, delle storie d'amore, delle relazioni, di quello eh, su cui le persone sognano, possano essere dei rapporti sentimentali idilliaci e perfetti ed è un qualcosa che effettivamente è complesso da descrivere, perché poi sembra un qualcosa più forte di noi a volte, sembra quella... Passione così intensa e incontrollabile che chi la prova dice di non poter resistere a quella cosa di non poter decidere, oltre che sia la passione decidere al posto loro, mentre chi invece non l'ha mai provata eh, la vive come un qualcosa che gli altri gli hanno descritto e che non sa neanche immaginare cosa potrebbe essere. E nel tentare poi di spiegarsi di che cosa si tratta il colpo di fulmine, arrivano poi eh, tutte quelle letture eh, un po' mistiche legate al sarà il destino, eh, saranno due Due metà della, eh, della stessa mela che vanno a, a riunirsi in qualche modo, eh, sarà a volte le spiegazioni che provano a essere parascientifiche, a volte sono mistiche, quasi quanto eh, quelle sul, sul destino. Cioè, quando si parla del è una questione di, di ormoni, di odori, eh, anche lì chiaro gli odori la parte ormonale ha un suo peso però poi noi non siamo de... nonostante si abbiano una natura assolutamente carnale, reale, terrena, noi non funzioniamo nel modo semplicistico con cui funzionano tante altre specie che vanno in calore e hanno un momento in cui eh, devono semplicemente accoppiarsi con il primo che passa o c'è cioè una compatibilità di odori che in qualche modo fa sì che, che si capisca che si entrambi in calore non funziona così per la specie umana cioè per altri animali a volte succede questa cosa qua ma tentare di spiegare il fatto che due persone si eh, incontrino e abbiano un'esperienza di un colpo di fulmine messa in quei termini diventa davvero un qualcosa di insostenibile perché il, il fatto di vedersi e di, di trovarsi tra persone è più un fatto di riconoscimento che non una questione meccanica come possa essere un processo chimico. Non funziona in quel modo. Semplicemente noi siamo un po' più complicati di così e la parte chimica è centrale nel farci vivere, nel farci esistere, nel, eh, nel portarci anche a volte a propendere magari per trovare più piacere e significato e ricompensa in certe cose, però poi le decisioni, le questioni un po' più alte vengono decise in un modo diverso e quando si parla effettivamente di sensualità o di desiderio a volte ci c'è un po' di confusione su che cosa noi andiamo a cercare perché a volte magari si capita anche di pensare no, che ci sia una ricerca della bellezza per esempio ma noi raramente cerchiamo nell'altro una persona bella Bella che dico esteticamente oltre che per tutte le altre caratteristiche ma parlando di estetica noi spesso non cerchiamo la bellezza estetica, noi spesso cerchiamo la riconoscibilità di un tratto di genere familiare e vicino a quelli che sono i nostri gusti e questo significa che di per sé effettivamente il desiderio, la ricerca dell'altro viaggia sui binari della riconoscibilità di quello che sappiamo leggere quando noi siamo in una situazione, saper leggere certe informazioni fa sì che quella situazione abbia un senso, se non le sappiamo leggere quella situazione è caotica, se sappiamo leggere soltanto alcune delle informazioni, gli diamo un significato piuttosto che un altro. E questa cosa succede tantissimo nell'incontro con le altre persone, nell'incontro tra due persone questa cosa è un meccanismo importante ed è un meccanismo che è importante imparare a conoscere per non andare in confusione in quello che succede nelle relazioni sentimentali infatti immaginiamo almeno tre scenari tre scenari possibili eh, visto che poi a, a google piacciono i numeri tre scenari <ride> Nel, nell'indicizzazione cioè questa cosa dei numeri è sempre fenomenale ma un primo scenario può essere quello in cui cerchiamo e riconosciamo nell'altro qualcuno simile a noi cioè il Proprio il classico eh, colpo di fulmine in cui abbiamo la sensazione di aver trovato qualcuno che conosciamo da sempre, ma che finalmente esiste, a cui finalmente diamo un volto. Quando succede questo, c'è quel desiderio di vicinanza con qualcuno che non è uguale a noi, ma è qualcuno che noi riconosciamo in quanto ha alcune caratteristiche che ce lo fanno sembrare simile a noi e in questo processo... Facciamo quindi un ragionamento in cui nell'altro troviamo una semplicità di comunicazione, di intenti, di comunione, che ci sembra effettivamente quasi come se stessimo conoscendo e stessimo avendo intimità con l'altro, ma in realtà finché rimane in questi termini, spesso questo è molto facile, quasi appunto da avere la sensazione che sia naturale, che sia quasi giusto no? per come funziona bene. Ma quello non è un incontro con l'altro, è un incontro con quella parte di noi che troviamo nell'altro: cioè. È quell'occasione in cui mi riconosco nell'altro e quindi mi sento bene perché l'altro non mi crea problemi. È quasi come se fossi con me stesso, con un'altra parte di me, che è molto comodo, ma è qualcosa per certi versi impossibile. La masturbazione, no? Non c'è un'altra persona che mi rompe le scatole portandomi qualcosa di suo, perché alla fine mi trovo me stesso e sto bene con me stesso, e questo dà un senso di completezza e di pienezza eh, che però in realtà. È estremamente solitario come funzionamento, considerando che va benissimo così, assolutamente, non sto dicendo che sia giusto o sbagliato: se funziona, se dura nel tempo, se ci dà piacere, se, se soddisfa quelle che sono le cose che stiamo cercando, gli obiettivi che stiamo cercando nella nostra vita. Se davvero nella nostra vita non vogliamo che qualcuno ci rompa le, ci rompa le scatole, ben venga. La questione però quindi è cercare di capirla questa cosa, di inserirla all'interno del proprio modo di vivere la relazione con l'altro, altrimenti ci sono alcuni rischi, cioè c'è il rischio di fraintendere quella facilità, quella semplicità, quel modo di funzionare con l'altro, finendo per non cercarlo davvero e per non accorgersi di come poi entrambi si cambi nel tempo, entrambi si abbia un proprio percorso di maturazione e si possa arrivare poi a un certo punto a trovare nell'altro delle differenze che portano ad avere la sensazione di non conoscere l'altro quasi come se l'altro fosse uno sconosciuto eh, che non si sa bene da dove sia arrivato quando in realtà è sempre stato lì soltanto che non abbiamo mai visto <ride> e quando succede questa cosa qua effettivamente alcune coppie che si basano si sono sempre basate su una facilità nel trovarsi possono a volte esplodere proprio perché si trovano di fronte a qualcosa di molto reale che riguarda il fatto che in coppia per stare insieme bisogna impegnarsi bisogna lavorare bisogna venirsi incontro bisogna comunicare e se nell'altro cerco e trovo me stesso alla fine non ho bisogno di comunicare con l'altro perché già comunico con me stesso devo parlarmi due volte quindi quando succede questo un buon modo per prendersi cura di quel tipo di relazione che va benissimo è però non sottovalutare il fatto che l'altro in realtà non è mai identico a noi come stiamo pensando l'altro è un altro è un'altra è un'altra persona l'altra persona è sempre un suo un individuo unico e irripetibile con una propria storia che per quanto possa essere simile alla nostra possa avere dei punti di contatto importantissimi comunque ha la sua peculiarità la sua unicità e amarsi significa anche andare a cercare effettivamente questi elementi per perché arricchiscano alcuni aspetti della propria relazione o perché siano perlomeno tenuti in considerazione nel coltivare il proprio quotidiano. E questo è un modo in cui a volte effettivamente il colpo di fulmine funziona con l'altro riconosciuto come uguale a noi stessi, quindi abbiamo una sensazione del esserci sempre conosciuti. Un secondo scenario invece è quello proprio, volendo un po' andando per, per contrapposizioni, è quello dell'altra persona che quasi sembra non avere nulla a che fare con noi. Una persona quindi molto diversa e nell'incontro con questa diversità spesso la parte riconosciuta riguarda, può essere due, due componenti, infatti questo è il secondo e il terzo scenario. In una componente l'altra persona è, ha alcune caratteristiche che non riconosciamo noi stessi ma che avremmo sempre voluto avere. Per quanto io sia un fifone, uno spaventato, uh, un terrorizzato della vita, l'altra persona invece la riconosco come coraggiosa, entusiasta e forte. Per quanto io sia triste, l'altra persona mi sembra felice ed entusiasta. Per quanto io sia... Eh, eh, eh, coraggioso e forte l'altra persona invece mi sembra delicata affettuosa e eh, vicina agli affetti per quanto io non riesca a stare fermo l'altra persona invece riesce a coltivare un elemento di casa di, di familiarità e di, di eh, ritrovarsi nel proprio nido che io altrimenti non riesco a coltivare eh, per quanto io mi senta brutto l'altra persona mi sembra così eh, angelicamente eh, bella da eh, creare tutto quel sentimento e quella bellezza che io penso che non riusciremo a avere per quanto io mi senta eh, di voler condividere qualcosa eh, non sono mai riuscito mentre l'altra persona invece condivide tanto e vorrei che colmasse quella parte di me che io non riesco a produrre cioè queste contrapposizioni a volte fanno sì che ci sia questo incontro che diventa quasi un colpo di fulmine tra persone che a volte sembrano quasi non azzeccarci nulla l'una con le altre ma invece possono funzionare bene, soprattutto finché eh, continua a funzionare questo meccanismo per cui eh, c'è questa intimità basata quindi su questa caratteristica che l'uno e l'altro trovano, che non hanno ma che riescono a ritrovare all'interno del loro incontrarsi, del riconoscere nell'altro quella cosa che sentono che gli manchi. Quando succede questo, spesso, quello che però succede è che i rapporti tendono ad essere un po' sbilanciati tendono ad, essere, eh, ad esserci delle dinamiche di potere che vanno verso uno o verso l'altro e quando succede questo effettivamente è importante cercare di mettere in cantiere il fatto che prima o poi forse uno dei due poi acquisirà alcune di quelle caratteristiche che non aveva e quindi cambierà qualcosa o eh, che non le, non le acquisirà mai ma magari perderanno importanza quelle caratteristiche e ne, ne torneranno altre. Sono rapporti che si basano sul impegnarsi, sul cercare di andare incontro all'altro, sul cercare di costruire tanto per l'altro, ma cercare di impegnarsi tanto a volte viene fatto quasi a costo del capire su che cosa ci si sta impegnando, e quindi a volte si fanno dei grandi passi in una certa direzione, magari anche stravolgendo la propria vita, ma senza capire bene come la si sta stravolgendo e quindi finendo per avere delle fondamenta personali che poi tendono a cedere in momenti di crisi, magari dopo tot anni in cui non si, sta, non si sa più dove si stesse andando. Quando succedono effettivamente questo tipo di meccanismi, effettivamente può capitare che la frustrazione negli anni possa diventare alta, perché se stare con qualcuno di identico a noi può sembrare facile, naturale, quasi come se non ci si debba impegnare e invece in coppia bisogna impegnarsi. Nel modo diametralmente opposto, può succedere che le persone, magari con una persona molto diversa da loro, si impegnino tanto e a un certo punto si rompono le scatole di doversi sempre impegnare. Dico, "Ma una cosa facile a me perché no eh, e quando vanno in questa direzione troviamo che c'è il rischio che la coppia esploda eh, proprio su quelle basi che invece l'avevano fatta nascere e facendo questo ragionamento quindi se per la coppia uguale di persone che si assomigliano molto simili ehm, è importante costruire un dialogo in cui davvero incontrare l'altro quando si parla invece di due persone molto diverse tra di loro quello che serve è riuscire a andare verso l'altro senza perdere se stessi senza andare eh, a fa, avere un impegno che porti a negare la per la parte di sé che si voleva dimenticare che si voleva lasciare le proprie spalle riuscire a continuare a portare quella parte e riuscire eh, a comunicarla sperando che l'altro possa essere interessato a condividere quell'altra parte può creare una coppia salda con delle fondamenta salde mentre altrimenti rischiamo davvero di costruire sulla sabbia e quindi cadere a pezzi dopo un po di anni e ultimo scenario visto dicevo tre possibili scenari no cerco una persona molto uguale a me cerco una persona quasi all'opposto da me con alcune caratteristiche che io penso che non avrei mai e poi c'è un'altra cosa no c'è un altro scenario quello in cui desidero qualcuno che in realtà non riesco a riconoscere no visto che si parla tutto di riconoscibilità dicevo se trovo qualcuno che penso di non stare riuscendo a incasellare in alcun modo, a riconoscere in alcun modo, a volte capita che quel tipo di esperienze per alcune persone provochi delle attivazioni emotive intense. No, sentirmi destabilizzato, destabilizzata di fronte a una persona che mi fa battere tanto il cuore perché non capisco che persona è, una persona totalmente nuova, una persona che non riesco a comprendere, una persona che ha un interesse verso di me, non capisco come mai questo interesse verso di me, o una persona che mi ignora e non capisco come faccio a ignorarmi, cioè a ignorare una persona come me. Cioè, quando capita che l'altra persona in qualche modo inneschi un meccanismo di disorientamento, il disorientamento per alcune persone, soprattutto per le persone molto controllanti, a volte è emotivamente intenso. A volte innesca, da un lato, un certo grado di paura perché ci espone al rischio del nuovo, ma contemporaneamente per le persone che sanno di essere molto controllate e che si rompono le scatole nella loro vita controllata, in cui poi alla fine tutto va eh, più o meno in maniera prevedibile, nonostante abbiano una terribile paura che le cose sfuggano al loro controllo. È un aspetto un po', eh, un po ambivalente, ma che eh, caratterizza tanti di noi, e quando succede questo, l'altra persona mi provoca un'emozione molto intensa, e quindi, in qualche modo, in quel tipo di colpo di fulmine, l'altra persona diventa il meccanismo per poter innescare qualcosa di emotivo in me che io non riesco a comprendere, ma che desidero tanto. E quindi, in questo senso, ancora una volta quello che riconosco non è l'altro che in realtà non capisco, ma riconosco un meccanismo di me che mi dà un'apertura verso qualcos'altro che non è la persona che ho davanti, ma l'altra persona diventa lo strumento per avere accesso a quella parte di me che altrimenti eh, io non riesco a far funzionare. E questo invece lo incasello all'interno del colpo di fulmine nel un qualcosa di molto sicuro, cioè un'altra persona che per quanto possa far paura comunque è soltanto un'altra persona che in realtà non fa parte del mio progetto di vita e che posso far rientrare nel mio progetto di vita nel cercare di evadere da me stesso da me stessa ma di per sé non è un qualcosa invece che va davvero a toccare le mie fondamenta è una cosa di relativamente superficiale che può funzionare, può essere coltivato può essere inserito in maniera eh, positiva all'interno della mia vita ma facciamo attenzione, le emozioni sono eventi naturali e transitori cioè tutto quello che le altre persone mi possono provocare da un punto di vista emotivo in realtà non è provocato dall'altro, è provocato dalla mia reazione all'altro. Le mie emozioni parlano sempre di me, del mio modo di fare esperienza dell'incontro con l'altro e quindi queste emozioni naturali e transitorie dopo un po' si spengono. Dove un po' smettono di realizzarsi perché poi io inizio ad adattarmi all'altro, l'altro inizia a rientrare nei miei schemi, io inizio a prevedere e controllare ancora l'altro come ho controllato tante altre cose e di conseguenza a un certo punto... Inizio a chiedermi alla fine cosa ci sto a fare con questa persona che non mi provoca più quelle emozioni intense di prima e vado a fargli una colpa quasi come se fosse l'altro a essere cambiato, quando in realtà in quel tipo di meccanismi sono io a essermi modificato e non cercare più quella cosa in quell'altra persona e quelli sono momenti in cui effettivamente cercare di gestire in maniera così indiretta tramite un'altra persona le proprie emozioni, le proprie esperienze. Di solito non funziona, di solito non funziona e crea davvero tanta confusione per noi che viviamo la relazione in quel modo, ma anche per il nostro partner. La nostra partner che alla fine non riesce a capire il senso di quello che gli stiamo dicendo. Quindi, in tutte queste cose, quello che sto suggerendo, poi alla fine è un messaggio. Di fondo il colpo di fulmine non si basa su una questione chimica eh, di odori di ormoni che poi gli odori cioè, sono importanti ribadisco ma infatti c'è un'industria cosmetica che eh, fattura non so quanti soldi intorno al fatto di vendere dei profumi vendere qualcosa etichettato come se fosse maschile o femminile eh, tutto da capire come mai un profumo debba essere maschile o femminile ma la questione è la riconoscibilità se io sento un odore e lo riconosco come del portatore di femminilità o di mascolinità, sarò più propenso a leggere l'altro in quei termini e in questo modo sarò più propenso a incasellarlo in un certo tipo di contenitore sessuata. Che quindi me la renderà più attraente per determinati motivi e quindi sarò più facilitato. È un po' come. Facilitare agli altri il fatto che capiscano che io esisto e ho un certo tipo di identità, ma è un mio biglietto da visita. In realtà non significa niente se gli altri non sono davvero interessati ad ascoltarlo o se non hanno gli strumenti per leggere il proprio grado di riconoscibilità. Ed è qui che il discorso forse si fa più significativo. Perché il. Se, il, il um... Il colpo di fulmine fondamentalmente quindi funziona sui binari della riconoscibilità e se vogliamo riuscire a vivere la relazione di coppia, anche quando capitano dei momenti di colpo di fulmine, degli innamoramenti intensi, rapidi, che non riusciamo bene a capire, eh, quello che è importante per non farsi prendere in contropiede, per non andare in confusione, per non inciampare sempre sugli soliti schemi che si ripetono nella nostra vita, quello che è importante è conoscere se stessi. Quello che è importante è conoscere meglio il proprio modo di vivere l'esperienza con l'altro, il proprio modo di incontrare l'altro nel quotidiano e cercare di partire da quel passaggio per costruire quindi qualcosa di più funzionale più efficace venendosi incontro e cercando davvero di inserire l'altra persona all'interno della nostra vita perché nel momento in cui conosciamo noi stessi allora forse abbiamo gli strumenti per distinguere meglio tra cose nostre e cose altrui e quindi a quel punto davvero cerchiamo di inserire l'altro nella nostra vita invece che non metterci una piccola copia di noi o metterci qualcuno che è quello che noi vorremmo essere o metterci qualcuno a cui deleghiamo la responsabilità di gestire i nostri stati emotivi. quando invece le nostre emozioni le gestiamo in maniera sufficientemente autonoma, ci conosciamo abbastanza e ci bastiamo e perseguiamo i nostri obiettivi con degli strumenti personali e non cercando di ottenerli tramite qualcun altro quando riusciamo quindi a essere sufficientemente autonomi allora ci si apre la possibilità di un incontro adulto e maturo con un'altra persona che proprio a quel punto riuscirà a portare nella nostra vita quello che di bello speriamo e ci auspichiamo che una relazione di coppia possa portare in questo senso, quindi, conoscere se stessi, lavorare sul, sul contatto con se stessi, con, con i propri pensieri, con i propri valori, con la propria emotività, con il proprio modo di vivere, con i propri progetti, con le proprie aspirazioni, con i propri desideri eh, sono elementi eh, tanto importanti su cui provare a lavorare per cercare di migliorare il proprio benessere emotivo e il proprio benessere in prospettiva di coppia per quando. Eh, si avrà o eh, l'occasione di conoscere la persona che si desidera o per la già la relazione che già ancora adesso si sta vivendo e che si vuole cercare invece di far naufragare come magari potrebbe capitare secondo il percorso che ha preso in passato ma cercare invece di portarla a una condivisione adulta tra persone che si vogliono bene e vogliono condividere qualcosa questo è tutto, spero che questo mio breve pensiero sul tema del colpo di fulmine sia sufficientemente chiaro. Ehm, c'è cioè, per maggiori informazioni eh, su dottorvalerio.com c'è cioè, sicuramente scriverò qualche riga per sintetizzare un po' i punti di quello che ho parlato. Per il resto, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.